parlando dei luoghi della memoria e delle testimonianze e dell'efficacia della preghiera. Così ci racconta uno dei nostri carissimi follower. Era domenica 17 luglio del 2005. Pensate che la domenica successiva si sarebbe sposata mia figlia. E il caldo superava i 40 gradi dopo pranzo presi la moto per cercare un po di rifrigerio e feci diversi chilometri anche in montagna rientrando mi sono fermato più volte perché sudavo molto e anche perché avevo il casco integrale nero ho continuato anche perché ero a pochi chilometri da casa e alle 17:30 orario ben preciso, in un luogo ben preciso ho guardato per l'ultima volta l'orologio per un attimo ho perso i sensi mentre entravo in curva e mi sono ritrovato steso a terra nel punto dove ho scattato la foto quella che vedete, 35 metri quando mi sono svegliato dal coma prima di aprire gli occhi ho sentito in me una gioia immensa e ringraziavo il Signore continuamente. Sentivo, sapevo che qualcosa di straordinario era davvero accaduto. Vi potete immaginare operazioni, sei mesi di gesso, riabilitazione. Poi andai dal mio padre spirituale e gli riferì tutto e mi rispose che i miracoli sono soggettivi. Un altro invece mi disse che erano state le endorfine che in corpo emette in caso di incidenti a darmi questo stato di benessere, insomma ognuno aveva la propria tesi, certamente la cosa mi colpì, pensai allora e penso tuttora, passati circa 12 anni feci una visita cardiologica molto approfondita per poter prendere dei medicinali che rallentano il battito, Capita a tutti e tutti dovrebbero farla, questa visita cardiologica. Sono stato al San Raffaele, che non è proprio l'ultimo ospedale d'Italia. e Il cardiologo, e vi prego di stare molto attenti su questo, dopo aver cominciato la visita si ferma e chiede a mia moglie se avessi battuto molto forte il petto e lei annui riferì dell'incidente che lui non sapeva, non conosceva però lui disse che se n'era accorto perché vi era ancora marcato l'alone di un ematoma che era intorno al sacco che contiene il cuore per cui quel sacco si era rotto quindi disse dissi per cui sono morto dissi io e lui disse dopo un attimo di attesa, sì, lei era morto, ora delle due luna ho un sangue che è praticamente come cemento, a presa rapida, oppure il Signore è intervenuto, questo l'ho riferito sempre al mio confessore, perché è anche un uomo molto vicino alla sofferenza, in quanto lavora come cappellano a Raffaele, poteva chiedere direttamente al cardiologo perché lo conosceva molto bene anzi benissimo tutto quanto vi dico e qui riporto in fede è vero quello che non riesco ancora a capire è che cosa vuole il Signore da me eppure poco tempo fa passando esattamente in quel luogo e forse anche alla stessa ora, non lo potrei assicurare incontrai una persona con la mascherina riuscì comunque a riconoscere e lui riconobbe me sempre con la mascherina e dopo tanti anni mi disse io a lei la conosco e io dissi stupito come fai a conoscermi perché lei fu quello dell'incidente che capitò davanti a casa mia Pregammo tutti per quel in quel momento per lei e allora capite stesso luogo stessa preghiera stessa risurrezione in altre occasioni, in sogno, ho avuto, come tutti, altre esperienze. Però, ed è per questo che chiedo al Signore che cosa vuoi che io faccia. Sono un uomo normale, come tutti voi. Sono come tutti voi, altallenante nella fede, dubbioso. Sono un uomo. Prego. Posso fare anche delle trasgressioni, sono una persona normale, sono una persona per la quale è morto Cristo come tutti voi. Ho sepolto forse i talenti e non so neppure dove, tra l'altro avendo passato nella vita molte traversie ringrazio Dio di avermi e di averci sempre protetto a me e alla mia famiglia. La mia vita è passata veloce, vero prof? Ieri e già oggi. Pure tu che sei abbastanza avanti con gli anni, puoi altro che annuire. Sì, carissimo, annuisco. Ho letto questa tua preghiera, questa tua testimonianza, questo tuo desiderio. E veramente l'ho voluto fare io perché tu mi hai detto che non volevi mandare l'audio. Però mi sono imidizimato perché... Perché non c'è niente da fare, il tempo e il luogo nella Bibbia sono la stessa cosa. Cholam, cholam. La preghiera di quelle persone, la tua preghiera, la preghiera dei tuoi cari ti hanno riportato alla vita. E non lo dici tu. Lo dice niente poco di meno, che un cardiologo del San Raffaele. Dio Seolo dato. Che sei ancora con noi. Ciao.